giuro sono morto giuro sono saltato ho visto i cappotti porco tu mi sembrava che era quello che mi stava accanto giuro sono saltato E dei cappotti è successo ancora qualcosa